Leggi sul lavoro che avevano l'intenzione di fare lotta al precariato, contrastare il precariato, non hanno fatto altro che incrementarlo e fare in modo che le persone riescano a lavorare tre mesi in sei anni. Questo perché? Perché ci sono delle categorie di lavoratori che ormai vedono il mercato del lavoro chiuso, io over 40 come me, che non hanno neanche una legge di. Eh, diciamo di di favoreggiamento come io per 50 e, mh, e inoltre eh, le nuove leggi permettono che il, il numero di personale somministrato ecceda il 30%, proprio perché um, siamo in tanti lavoratori svantaggiati, visto che uno dei mh, diciamo, principali motivi sono la disoccupazione da oltre sei mesi, che eh, in Italia è l'ordine del giorno, riescono a fare in modo che le grandi aziende Supinano abbondentemente il 30% del, dei lavoratori somministrati. Quindi io vorrei far capire a tutta la politica italiana che una persona come me, che nel giro di sei mesi ha lavorato tre mesi e che era disoccupata da più di 24 mesi, che futuro può dare alla sua famiglia? Sono anche un genitore unico. Il contrasto alla precarietà dov'è nei fatti reali? Non esiste e quindi il problema principale secondo me è che adecque ed Amazon agiscono in piena legalità, cioè rendetevi conto la legalità cosa permette di fare a queste aziende.